Ecco, presentando la, la figura mh, di padre Pietro Menotti mh, penso che una, mh, una definizione che ne dà eh, Andrea Bortolameotti che, eh, che lo ha conosciuto e che ha tracciato così una, una breve biografia anche se la biografia essenziale ancora un dattilo scritto è stata fatta ad opera di, eh, di padre Alberto Scarso e si trova nell'archivio eh, nell di casa madre e attende di diventare un libro. Ecco, prossimamente potrebbe diventare un, un libro. E lui dà una, una definizione di questo, di questo confratello e, e dice che è l'eroe della vita comune. L'eroe del quotidiano, ecco una santità, quella di eh, Pietro Menotti, una santità del quotidiano, una santità che eh, lo, si può cogliere nella vita eh, normale di una persona, ma che eh, manifesta eh, un forte, forte, forte, veramente significativo legame al Vangelo di Cristo ma poi anche il legame alla vita religiosa e lui la, la scoprirà lentamente e anche con, eh, con diverse difficoltà. Ecco, queste difficoltà, questo travaglio che noi adesso vediamo, eh, si possono sintetizzare sotto il nome di una virtù. Una virtù che penso caratterizzi molto la figura di Pietro Menotti è la perseveranza. Che cos'è la perseveranza? Ecco, prima di iniziare un po' a tracciare questa figura, il profilo di questa figura, con quelle vicende che sono interessanti anche da un punto di vista narrativo, no? e guardiamo un attimo che cos'è la perseveranza. Per, per cogliere l'importanza della de perseveranza dobbiamo guardare al nostro contesto, ecco, un contesto storico dove siamo inseriti noi attualmente si ha bisogno veramente di questa, di questa virtù, oggi eh, la perseveranza ma anche la, eh, quando si parla di virtù non c'è molta simpatia quando si nota quando si, si descrive una, una virtù ecco, in, eh, ma ehm, e sono essenziali, le virtù nella vita sono essenziali, sono quegli abiti, l'habitus che mi permette di eh, affrontare, di vivere in un determinato modo la, eh, la, la parola del Vangelo che mi viene offerta nel Vangelo. Noi la perseveranza la troviamo anche nella Sacra Scrittura in modo particolare è San Paolo che parla di perseveranza ma poi la troviamo in tutta, in tutta diciamo in tutta la scrittura nel contesto storico che diciamo come, come stiamo vedendo noi adesso che è sedotto dalla velocità del tutto e subito oppure dalla cultura del multitasking cioè fare de, cose, cose diverse contemporaneamente che a livello... Eh, celebrare è impossibile, non esiste questa cosa. Non è, non è possibile questa cosa qua. C'è la cultura del, del multitasking oppure dello zapping, quello col telecomando, cellula, cambia canale continuamente. No? Questo non mi piace, questo non mi piace. Ta, ta, ta, ta. Siamo su cambiare subito. Ecco che si pone questo tipo di, eh, di virtù che invece ha tutta un'altra Uh, un'altra connotazione ecco, prima diciamo che cosa è contrario alla, alla perseveranza la perseveranza non è la testardaggine quando io mi incapponisco su qualcosa no? eh, eh, oppure non è l'ostinazione un'altra cosa che non è la perseveranza due, questi due vizi sono figli di un vizio maggiore che si chiama orgoglio sono figli dell'orgoglio invece eh, che cos'è la, la perseveranza? la perseveranza è il senso della responsabilità io sono, eh, sono consapevole di dover rispondere a qualcosa e quindi è il senso di responsabilità poi è il senso di determinazione di tenacia poi è la chiarezza negli obiettivi la capacità progettuale mh? di guardare lontano no? e di tendere verso questo, questi obiettivi con pazienza. Ecco un altro elemento importante della perseveranza. La pazienza dice i piccoli passi ma costanti, quindi la costanza. La costanza è un altro modo per dire la perseveranza. Per ultimo abbiamo questa... Eh, questa un altro tipo di, è diventata virtù, è stata colta un po' dalla, eh, dalla metallurgia e la resilienza, no? ecco, questa capacità di eh, saper ritornare in piedi, ecco, nonostante le difficoltà. Ecco, se noi dobbiamo vedere... Il eh, padre Pietro Menotti lo dobbiamo vedere attraverso questa lente, no? la lente della perseveranza e la lente della, eh, della resilienza che è la capacità appunto di rimettersi in piedi nonostante delle difficoltà, anzi imparando da queste difficoltà, no? imparando da queste eh, situazioni difficili. C'era Nietzsche, ecco un autore un po' particolare però che, che può essere preso per quanto riguarda questa, eh, questa situazione, che diceva che chi ha un perché nella vita, chi ha un perché per vivere, può sopportare ogni cosa. Per sopportare ogni cosa dobbiamo avere un perché, una motivazione, qualcosa che ci muove. Se non c'è un perché, se non c'è una motivazione o qualcosa che ci muove, tutto sembra fatuo, banale. Se invece c'è un motivo che ci porta avanti, siamo disposti anche a fare dei grossi sacrifici. A fare, e noi lo vedremo, adesso io sto dando alcuni parametri, poi rivedremo tutto nella vita di, di Pietro Menotti allora andiamo un po' ad analizzare etimologicamente cosa vuol dire perseveranza noi abbiamo un, la lettura di questo lemma noi ce lo possiamo avere sia in latino e sia in greco in latino la parola che traduce perseveranza è perseveranzia Che cos'è la perseveranza? Perseveranza mette insieme due termini per severus, per vuol dire a lungo, a lungo termine, severus vuol dire rigoroso, forte, duro, cioè vuol dire perseveranza, quindi secondo l'accezione latina, l'etimologia latina, vorrebbe dire essere rigoroso in continuazione non è rigoroso una volta e basta ma io sono continuamente rigoroso sono continuamente forte una fortezza che si prolunga nel tempo questo è un significato di perseveranza, perseveranza. poi noi abbiamo un corrispondente nella lingua greca nella lingua greca quando noi lo, lo leggiamo nella, leggiamo la parola di Dio specialmente quella del Nuovo Testamento quando c'è la parola, leggiamo perseveranza sotto c'è la parola Iupo monè, iupo monè è, po vuol dire sotto, monè è il, un verbo, moneo, vuol dire rimanere, rimanere sotto. E la capacità di rimanere, di stare sotto un, un qualcosa che ci schiaccia, la capacità di stare sotto una difficoltà, la capacità di portare un peso. Le due cose si somigliano, no? due etimologie, sia quella latina sia quella greca e la, questa capacità, questa for, forza quindi ha a che fare la perseveranza ha a che fare con una delle virtù umane maggiore che è la fortezza, è la, fortezza. la perseveranza eh, il, la persona perseverante è una persona che è, è pacifica e paziente il paziente alle avversità della vita e che può portare avanti che ha un progetto che coglie come essenziale per la, la realizzazione della propria vita della propria vocazione nemici della perseveranza chi sono i nemici della perseveranza? anzitutto il nemico della perseveranza è l'Achedia. L'Achedia ne parla molto eh, Evagrio Pontico, questo eh, saggio padre del deserto, eh, la Chedia è eh, quella che viene chiamata anche il demonio meridiano: è l'accidia, è l'ozio, la, la, la, ecco, l'ozio, loziare, quindi non avere un qualcosa a cui tendere, non avere un progetto, avere... e quindi oziare. E chi ozia eh, si lamenta di tutto. Lamentate tutto l'ozio è padre dei vizi quando noi vediamo l'ozio tutti i vizi sono, si racculpano là poi un'altra cosa che è contrario alla perseveranza che è un nemico della perseveranza è la pigrizia la pigrizia stare senza, senza far niente senza far niente no? questa pigrizia non ha manca la voglia di non far niente no? poi un altro è, un altro nemico della perseveranza è il non gusto della vita, non gustare le cose belle che si presentano, non gustare non notarle, non, non... e poi un altro nemico della perseveranza è il pessimismo, è il pessimismo vedere tutto nero, il fatalismo vedere tutto nero, questi sono nemici della perseveranza, invece amici della perseveranza, le virtù amiche diciamo della, della perseveranza quali sono? Abbiamo detto la, la, la virtù da cui nasce che è la fortezza poi anche la progettualità sapersi gettare avanti no? la progettualità poi abbiamo la passione avere passione per qualcosa la passione che come diceva Nietzsche appunto dice se uno ha un perché nella vita eh, sa, ah, sa sopportare ogni cosa quindi se, un, se ho una passione anche se la cosa è difficile notiamo ad esempio gli ginnasti, i ginnasti quella è una cosa difficilissima però la passione porta loro a Sembra che la cosa facilissima, leggerissima, che sorridono sempre. Ma, ma quale sorridere? Quella è una cosa pesante, è una cosa faticosa. Però la passione li porta a, a, a, a superare quella cosa là. E poi c'è eh, l'ottimismo: l'ottimismo che è legato all'autoironia, è legato molto all'umorismo. Chi è perseverante sa anche un po' essere con lo soltanto ottimismo, ma, ma anche ironico? no? E notiamo che questo prete che d'ora riprendo è molto autoironico, no? si prende un po' in giro anche lui stesso, no? scherza un pochino anche su di sé. Allora Pietro Menotti, chi è Pietro Menotti? Pietro Menotti è, nasce a Rovereto, nasce a Rovereto era di martedì il 19 aprile del 1898. Eh, padre Venturini nasce nel 1886 quindi insomma è un po è? Um, più piccolo un po' più, più piccolo, no? È 12 anni più piccolo ecco mm, lui vive eh, a Rovereto però poi c'è salto questo periodo qua c'è la guerra la guerra del 15-18 sarà una, un momento particolare per lui e per la sua famiglia la sua famiglia si, si rifugia in Tirolo, e vanno profughi in Tirolo, e lui invece si rifugia eh, in, eh, a Innsbruck e poi in, uh, in, in Austria. E lì eh, vivrà, eh, vivrà da, da rifugiato anche perché lui non condivide eh, I motivi della guerra, non condivide le, le posizioni neanche dei politici di, di, di una parte o dell'altra, quindi è, è un po', eh, ha un po' una, una, una, una posizione un po' di, diciamo di, eh, di, di si vuole prendere le distanze dal, dalla motivazione della guerra, che era data da, da conquistare i propri luoghi, no? tra l'Austria e anche l'Italia. E lui in, questa, in questo contesto eh, matura, matura la, la sua vocazione, questo luogo, questo contesto gli servono anche per maturare la sua vocazione e questa vocazione la matura anche perché lui va spesse volte nell'abbazia di Santa Croce dove è deportato, in qualche modo è deportato il vescovo di Trento, l'arcivescovo principe di Trento, Celestino Entrici, era deportato lì e lui lo va a trovare molto spesso in questa abbazia. In questa abbazia gli fa anche dei servizi, instaura una bella amicizia con l'arcivescovo principe. No? E lui gli dice, dice il suo desiderio di, essere, di diventare prete, è un ventenne, non è, è piccolo ancora, no? però gli manifesta questa questo desiderio e l'arcivescovo gli dice guarda quando finirà tutto torneremo a Trento ti fai vedere e un po' vedremo di, un po di, di, eh, di organizzare e quando finì tutto in la guerra lui andò a, a Trento andò a Trento eh, dall'arcivescovo e, eh, vole, e voleva entrare entra, è entrato nel seminario da notare una cosa lui era portatore di un handicap grave cioè, lui era nato, era nato e subito dopo la nascita è stato colpito, affetto dalla poliomelite. La poliomelite gli ha causato un difetto nella gamba sinistra. La gamba sinistra, da partire dal ginocchio in giù, era molto più piccola, più piccola e molto fragile. Quindi lui andava avanti zoppicando e così. Questo problema secondo il diritto canonico del 1917 era un impedimento, non potevano avere, i preti non potevano avere difetti fisici, ma non per una discriminazione, no, è perché un prete, un prete necessitava di spostarsi, di andare di eh, parrocchie, camminare nelle case, così. quindi sarebbe stato un, un aggravio per lui perché camminava con molta difficoltà, no? E invece, lui desiderava tantissimo. Anche lui è ventenne in questo momento. Eh, desiderava tantissimo diventare, eh, essere sacerdote. I professori erano contro. Tutti i professori che c'erano, gli insegnanti, erano contro questo per, per farlo andare avanti. Eh, invece, chi era a suo favore era sia l'arcivescovo e sia il rettore del seminario. Perché vedevano della stoffa in questa, in questa persona, no? E allora mm, lui, più volte, anche si esercitava, poveretto, si esercitava come inginocchiarsi e voleva mostrare a quelli di Roma, perché Roma eh, diceva: insomma, non, non è possibile, voleva mostrare a quelli di Roma che lui sapeva inginocchiarsi, che lui poteva, che lui. Ok, fatto sta che a un certo punto eh, Roma dà il suo responso, ha ritardato molto il suo responso, a un certo punto, dà il responso: qual è il responso? devi usare, devi farti mettere una eh, protesi eh, nella gamba e così. Cosa voleva dire quella cosa? Amputazione della gamba. Quindi Roma gli ha eh, imposto, ecco, quasi quasi, se tu vuoi essere ordinato, ma probabilmente gliel'aveva anche detto per fargli ritirare i passi. Ma che fa questo? Ma no, assolutamente, lui eh, eh, va a Bologna e il 6 aprile 1921 si fa operare, 23 anni, e gli amputano la gamba, gli amputano la gamba e gli mettono una protesi, lui è stato con tutta la vita con la protesi, a quel punto là, non perché l'avevano detto, c'era questo documento, non potevano più tirarsi indietro, ed è stato ordinato, l'hanno ordinato, è stato ordinato, lui subito l'hanno fatto, direttore del, di un oratorio, l'oratorio Rosmini a Rovereto, lui era di Rovereto, e quindi sbalzicava sempre a Rovereto, e qui negli anni, è stato ordinato il 29 giugno 1922, dopo dieci anni, su pergiù, in questi anni, lui matura perché era una persona molto, molto anche di preghiera molto eh, diciamo anche molto eh, portato alla riflessione alla meditazione matura la vocazione religiosa ecco, era prete Diocesano, matura la vocazione religiosa e cosa fa? va dai Gesuiti siamo negli anni lui in questo, nel periodo degli anni 32-34 va dai Gesuiti a Venezia e chiede al padre provinciale di ammetterlo a diventare, per diventare gesuita. Il padre provinciale vede la sua menomazione fisica e gli dice di no. Da ricordare che Sant'Ignazio, fondatore dei Gesuiti, aveva una menomazione fisica anche lui, eh, alla gamba. non lo ricordavano però vuol dire che non era questo il, la volontà della provvidenza finisce il, il, il mandato di questo provinciale, ne va un altro e lui va di nuovo alla carica siamo qua dal 32-34 questi anni, lui intanto già eh, ha conosciuto padre Venturini, ha conosciuto già nel, nel 28 padre Venturini, è andato a Trento, ha predicato qualche volta eh, gli esercizi ai piccolini e ai bambini e come racconta padre Andrea ad esempio dice che era molto bravo. Aveva una capacità catechistica eccezionale, una capacità comunicativa eccezionale. Lui creava dei, dei personaggi, eh, che ne so, li faceva viaggiare questi bambini, li faceva dormire, c'era il conte Princisbecco, personaggi fantastici, andiamo in aereo, andiamo dalla Gerusalemme, andiamo a vedere Gesù, c'è cioè, tutto un coso e i bambini rimanevano là e lui era capace di attirare l'attenzione dei bambini con questa modalità, una modalità che era tra, lo, tra il giocoso, lui giocava, ma anche, il, di fatto se lo ricordano eh, in questo modo, no? Fatto sta che lui eh, muore, il, il provinciale dei, muore, cambia il provinciale dei, dei Gesuiti e lui rivà di nuovo là, e il successivo provinciale gli dice picche! Allora a questo punto dice, io come posso fare la mia vita religiosa, dove la devo fare? Lui aveva conosciuto padre Venturini, ma non, non lo chiedeva a padre Venturini, lo aveva conosciuto nel, 20, nel 28, dal 28, a, nel 34 gli chiede, sono passati tanti anni, Lui sa, veda, perché non gli chiedeva? Lo dirà lui stesso tempo dopo, perché non chiedeva a padre Venturini. Non chiedeva a padre Venturini perché... Era un istituto nuovo, in questo istituto nuovo che erano tutti quanti bambini, piccolini, ragazzini e così, sicuramente dice, mi avrebbero dato un compito, un compito come che ne so, responsabile, superiore, qualcosa, perché era soltanto padre Venturini che, e, o, e qualche altro, quindi a lui sicuramente, e lui non voleva essere superiore, non voleva, essere superiore, non voleva niente, e invece lo è stato. Lui è stato superiore dal giorno della sua professione fino a due anni prima della morte. In continuazione, dove? Allora, lui è stato superiore nella casa madre di Trento, superiore a Villa Immacolata, sempre a Trento, superiore e ha aperto Villa Iride, lui è stato il primo superiore di Villa Iride, è andato a Villa Iride a, a Berbania con la, questa casa Villa San Giuseppe, è stato anche lì. Poi è stato padre maestro dei novizi, poi è stato assistente generale di Padre Venturini e poi alla morte di Padre Venturini nel 1957 è stato superiore generale, il primo superiore generale successore eh, di Padre Venturini. E... Questo qua, mh, allora mh, dicevo che lui non voleva, non voleva entrare di per sé, non, non chiedeva, però a un certo punto nel 1934 chiede a Padre Venturini. Padre Venturini ha preso un ternallotto, e, e, ha detto subito sì, e, subito sì. Ha fatto il suo noviziato, ha fatto la sua, il, suo, il suo cammino, ha fatto le sue cose, e poi nel, mille, eh, eh, lui è in, nella, nella, ha fatto il noviziato il 7 ottobre. Anch'io ho cominciato il 7 ottobre, 1934, la Madonna del, del Rosario, ecco. E ha fatto la sua professione l'11 ottobre 1936, lì ha fatto la professione. E lui, eh, con, padre Pie, con, padre, con padre Venturini, era, no, era l'unico che usciva fuori, per andare a predicare, perché aveva questa capacità di, di predicazione, aveva, era un grosso, un grande comunicatore, no? Dicono che non avesse una cultura elevatissima dal punto di vista civile o dal punto di vista teologico, no? però quello che aveva lo dava, e lo dava con tanta eh, capacità e con, con tanta competenza che eh, le cose che trasmetteva rimanevano, rimanevano lo uno, dice il santo della congregazione, addirittura padre Venturini dirà un giorno che una volta un'anima santa, un'anima un pia, poi io eh, ho fatto un'indagine e ho scoperto che quest'anima santa e anima pia non è altro che San Giovanni Calabria, che, e gli dice a padre Venturini guarda ti entrerà, tu sarai accostato da, un, da una persona santa che ti aiuterà, ma manco lo, non c'era ancora, non lo conosceva ancora, ha, ha, ha profetizzato diciamo, sarà e lui, padre Venturini ha individuato in padre Pietro Menotti questa figura santa che lo ha accostato e lo ha aiutato a condurre la, la congregazione tra padre Venturini e padre Menotti c'è un'affinità potentissima loro si rispettano a vicenda padre Menotti venera padre Venturini non si muoveva foglia se padre Venturini non, anche, anche anche diciamo un po' esageratamente, cioè doveva il pensiero di Padre Menotti sia quando Menotti era vivo e sia quando Menotti era morto, cosa avrebbe fatto Padre Venturini? Cosa avrebbe fatto Padre Venturini? Il fatto è che ha condotto la congregazione come se ancora fosse vivo Padre Venturini, non, stato, non ci sono state cose nuove, ecco, se non l'apertura poi anche della Sardegna, l'andata in Sardegna, che lui accompagnò i suoi, eh, i suoi preti, per, li fece andare a, a coso a, dal Papa per la benedizione, eccetera. Però lui condusse la, la congregazione come se fosse vivo padre Venturini. Tutto quello che diceva padre Venturini era or oro colato, no? Aveva una, un rispetto. Stessa cosa padre Venturini, pur avendo due caratteri diversi, molto diversi, molto diversi e lui mh, mh, era indicato da padre Venturini come un esempio guardate padre Menotti guardate la capacità di padre Menotti di, di, di continuare anche nella sua fatica lui aveva, faceva fatica a camminare a fare le scale a, a, a, loro avevano le uscite e lui andava anche con loro aveva questa capacità Penso, perciò pensate mh, per lui il sacerdozio era una meta Molto importante, addirittura sacrifica ecco, parte di sé, che è la gamba. No? E mh, questa, questa sofferenza eh, lo aiuterà a, a entrare in contatto veramente con, eh, con quelle che possono essere le varie povertà del, dell'uomo. No? C'è un epistolario, padre Venturini scriveva tantissimo, ma anche lui poi da generale, ha scritto tanto, c'è cioè un epistolare abbastanza florido dove lui è di sostegno. Con lo scritto, ha continuato un po' di parole sulla falsariga di Padre Venturini: è di sostegno a tanti preti e, e tante vocazioni che avevano in qualche modo delle fragilità, delle difficoltà. E delle, lui indicava: ecco, andare avanti con la resilienza, no? la capacità di far diventare un proprio eh, problema una, una risorsa. Per lui è diventata anche una risorsa, una risorsa anche di annuncio, e non soltanto di annuncio. Lui annunciava senza dire niente: era Padre Venturini che diceva guardate Padre Pietro come, come è fedele, guardate Padre Pietro come. E era lui che lo ma lui non diceva niente, perché era una persona molto, eh, molto uni, umile. Allora, le caratteristiche di Padre eh, Menotti sono: soprattutto è perseverante, poi un ottimo comunicatore, un ottimo catechista, eh, eh, un, un auto ironico. Eh, di fatto quando scherzava con i compagni in seminario arriva gamba storta, arriva gamba storta ecco scherzava, era una autoironia no? poi era fedelissimo appunto al padre Venturini umile, molto determinato e, e, e, e coraggioso Ecco, aveva questo coraggio non, non, non, non sapeva affrontare le difficoltà ecco la fortezza, la caratteristica della fortezza ecco questo è eh, padre eh, padre Pietro Menotti che è stato il primo eh, successore di padre Venturini. Lui morirà quando muore. Muore il, il, il 17 gennaio 1966, mh, nel 57, lui successe a, a padre eh, Venturini. Dopo sei anni, ecco, non, mh, mh, successe padre Soncin e lui ehm, così lui quando non ebbe più il governo fu molto più sereno ritornò a essere scherzoso perché prima durante il governo ehm, era qualcosa che gli pesava probabilmente no? e quindi per, visse gli ultimi due anni diciamo, della, della sua vita in un modo più, più sereno però il 5 maggio 1965 gli venne un'emorragia cerebrale. da prima sembrava che quasi l'avesse superata, no? invece poi il 17 gennaio, quasi quasi, insomma, un bel po' di tempo stesse con, quella, con quel problema, fu allettato, fu paralizzato a letto, quindi lo servivano a letto eh, in, in tutto, e poi il 17 gennaio 1966 morì all'età di 68 anni, ecco non era... Eh. Anche padre Venturini era, dice, oggi, oggi, allora si potevano considerare vecchie, stravecchie, 71 anni aveva, cioè non è che era una questa gran cosa, però ecco, insomma la fatica. Eh. Bene, allora questo è eh, padre Pietro eh, Menotti, eh, così, io concludo eh, la, mia, la mia riflessione, ecco, io ho scritto... Eh, questa vita di padre Piero Benotti partendo dal, dalla, dal, dai ricordi di padre Andrea Bortolameotti, però c'è ancora questa biografia che potrebbe essere trascritta e diventare un vero e proprio libro che magari ha più mh, dovizie di perché vedono padre Pietro Menotti nella vita, no? come lui ha vissuto la sua, le sue esperienze sia a Intra, sia in Villa Napolata, sia a Trento, com, come ha vissuto. Quindi lì può essere molto più, eh, più ricca, ecco. chissà se verrà un domani, verrà una, una vita.